Scende la sera. In alto l'ultima dolce luce del giorno si è rifugiata in fiocchi ovattosi rosa, ancor chiari, in un la angolo del cielo diventato livido e di un verde di poro, nel dilagare immenso della nebbia esatta palazzi taciturni non si accendono contarsi, lumi alle finestre, in non spavigliano un solo immersi di vita, affondano nel nebbione tutti insieme, vicenda della storia Angelo città, dal suo angolo vede il cielo trasmuttato di colore, tanto. la stanchezza fisica lo fa soffrire del cielo, di quel trapasso che indiglione il cuore come gli emensità di sensazione di cento ma, ma quest'ultimo lume del giorno. Amminare, come come la e ogni cosa lo fa soffrire d'angoscia, rianima nella sua mente ricordi lontani tutto quell'universo puerile che ritorna su a imbrattargli l'anima.